e poi spazio alla malattia e maternità lavoratori dello spettacolo, dall'Inps chiarimenti sul calcolo delle indennità. Si passa poi all'inflazione caro vita con l'imponibile IVA che cresce del 41,3% e i dati sulle fatture elettroniche. E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda le moto e gli scooter con ciclomotori e motocicli elettrici dal 19 ottobre le nuove prenotazioni per l'ecobonus, l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal bonus imprese e partite IVA, esenzione anche per i pagamenti dopo l'emergenza Covid. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sul bonus Covid a imprese e partite IVA, esenzione fiscale anche per le somme corrisposte dopo la fine dello stato d'emergenza. L'esclusione ai fini delle imposte sui redditi dell'IRAP si applica a specifiche condizioni anche dopo il 31 marzo 2022. Questo è quanto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 516 del 18 ottobre. Per quanto riguarda il bonus alle imprese e alle partite IVA con l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP anche in caso di pagamento successivo al 31 marzo 2022, ovvero alla fine dello stato di emergenza, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti con la risposta all'interpello numero 516, pubblicata il 18 ottobre 2022. A presentare istanza è una provincia che ha previsto la concessione di bonus covid alle imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza coronavirus e che hanno subito le conseguenze delle restrizioni adottate per il contenimento dei contagi. All'esame dell'Agenzia delle Entrate è la norma prevista dal Decreto Ristori che ha previsto l'esenzione fiscale dei bonus covid riconosciuti alle imprese e ai lavoratori autonomi una misura che si applica anche per i pagamenti eseguiti dopo la fine dello stato di emergenza. I dettagli sono all'interno dell'articolo Cambiamo argomento e passiamo alla malattia e maternità lavoratori dello spettacolo. Dall'Inps i chiarimenti sul calcolo delle indennità l'articolo di Francesco Rodorigo. L'Inps tramite il messaggio 3.767 del 17 ottobre chiarisce i criteri per il calcolo delle indennità di malattia e maternità per i lavoratori dello spettacolo. Dal 1 luglio 2022 per questa categoria l'importo massimo della retribuzione giornaliera è fissata a 120 euro. L'istituto fornisce le istruzioni su quale massimo. Massimale applicare ai periodi precedenti e successivi alle nuove disposizioni. Proseguiamo con inflazione caro energia. L'imponibile IVA cresce del 41,3%. I dati sulle fatture elettroniche sono sintetizzati all'interno dell'articolo di Rosi. L'inflazione e il caro energia fanno aumentare l'imponibile IVA del 41,3% nel primo semestre dell'anno. È quanto emerge dai dati sulle fatture elettroniche pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 17 ottobre 2022. Anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e passiamo all'ultima notizia di oggi. Dal 19 ottobre nuove prenotazioni per l'eco bonus in merito a moto, scooter, ciclomotori e motocicli elettrici riparte quindi l'eco bonus per ciclomotori e motocicli elettrici con prenotazioni da domani, 19 ottobre 2022 come reso noto dal comunicato del Mise di ieri, 17 ottobre 20 milioni di euro a disposizione dell'incentivo che viene assegnato a esaurimento delle risorse I concessionari potranno da domani fare domanda e poi successivamente applicare gli sconti ai nuovi acquirenti passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del corriere.it che apre con comprare casa mutui più cari ora meglio il fisso anche sopra il 4% scommettendo sulla surroga l'articolo di Gino Pagliuca e poi la corsa dei mutui con le offerte delle banche il calcolo della rata per tasso fisso e variabile e i numeri del giorno 70% riguarda i consumatori l'inflazione causa ansia e stress inoltre appunto il 70% dei consumatori fa il punto Anna Zinola e poi 4,7% per la precisione quasi 5 milioni di italiani non hanno pagato le bollette negli ultimi nove mesi. Per quanto riguarda la settimana corta e lo stipendio, così le imprese provano a riconquistare il lavoro. E poi l'articolo che vi segnaliamo, che è quello appunto in apertura di Gino Pagliuca, mutui più cari, ora meglio il fisso anche sopra il 4% scommettendo sulla surroga, i mutui fissi hanno sfondato la barriera del 4% e all'interno dell'articolo c'è un'analisi dell'andamento del mercato immobiliare e dei tassi più convenienti per comprare case, i dettagli ovviamente sono all'interno dell'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al corriere.it